Salve a tutti ragazzi e ragazzi, qui il vostro Palmerone98 che vi dà il benvenuto in questo nuovissimo video su Kingdom Hearts Esattamente gente, nonostante la serie in questo momento sia finita, le cose da trattare di questa saga non mancano mai E so perfettamente che alcuni di voi si sarebbero aspettati una recensione su Kingdom Hearts 3 da parte mia Ma ho preferito lasciare questo compito a qualcuno che è un po' più esperto di me nel campo videoludico Tipo un Gravier, un takumen, oppure un certo creator che ha fatto da poco la sua comparsa su youtube e con il quale ho deciso di fare questa collaborazione signore e signori fate un bel applauso per Maurox Maurox che bello che bello averti qui proprio in questo mio video, era da un sacco di tempo che volevo fare una collaborazione con te Ah ma grazie Palmerone, grazie! Bene Maurox, dici, oggi che cosa tratteremo in questo nuovissimo video su Kingdom Hearts? Bene, in questa top analizzeremo i mob di Kingdom Hearts, ma prima di iniziare la top bisogna capire chi sono i mob. In breve sono nemici controllati dall'intelligenza artificiale che crescono durante l'avanzamento del gioco e tradizionalmente si trovano nei giochi di ruolo. Precisiamo che all'interno della top non saranno presenti i mob di Kingdom Hearts 3. I nemici dei primi capitoli hanno delle skill che meritano la nostra attenzione. Bando alle ciance direi di dare inizio a questa nuova top su Kingdom Hearts. Numero 10 Forse inserito più per una questione iconica, Blue Sheets e le sue varianti sono presenti in tutti i capitoli della saga. Per un veterano questi sono nemici semplici, ma immaginate un giocatore alle prime armi. Oltre ad essere resistenti, sono pure immuni ad attacchi frontali, oppure alcuni di loro, quando si infuriano, se non si ha un PG abbastanza livellato, caricano su di noi bloccando le nostre combo. Per sconfiggerli è consigliabile girarli e colpirli alla schiena, o semplicemente utilizzare le magie. Numero 9. Dragonuccio. Ed eccoci ad introdurre fin da subito i divorasogni, alleati e nemici che incontrerete nel gioco per 3DS e successivamente rimasterizzato per PlayStation 4, Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Questo divorasogno, per meglio precisare incubo, sembra un cavalluccio panino di media grandezza, ma con particolarità da drago, come ad esempio le squame, le spine nel corpo o anche le corna. Preso singolarmente non è poi tutta questa minaccia, ma in gruppo state pur certi che questi incubi vi daranno degli enormi grattacapi, e questi esseri spuntano quasi sempre in gruppo, e attaccano sputando bolle. Oltre a ciò, sono abili schivatori, conviene quindi attaccarli con attacchi che generano un d'urto o difficili da schivare in modo da ucciderli facilmente. Numero 8 e eh sì, qui abbiamo la Pecora Tama. questo simpatico divora sogni con un piccolo corpo sferico, che reagisce poco e non ha tanti punti vita, ma crea una sorta di energia sonnifera che fa addormentare noi e i nostri compagni spiriti. Ok, ok, non si tratta assolutamente di un nemico pericoloso, ma ragazzi, dà fastidio. Se colpisce, dà fastidio. Numero 7 il Distruttore è tra gli Earthless più potenti creati fino ad ora, presente solamente in Kingdom Hearts 2. Oltre ad avere una vasta gamma di attacchi e un resistentissimo corpo di metallo, ha anche due forme, una aerea e una terrestre, ma le si può sfruttare anche per sconfiggerlo. Infatti, mentre cambia forma, provate ad attaccarlo immediatamente utilizzando anche la magia Blizzard, essendo debole a quest'ultima. State molto attenti ai suoi colpi, che consistono in attacchi con gli arti in aria e a terra, sparare 6 sfere elettriche e una gigantesca. Quando incontrerete questo mob per la prima volta avrete qualche grattacapo inizialmente, ma con un po' di attenzione vi sarà facile sconfiggerlo. Numero 6 Il Divorosogni Terrenorex eh, prende palesemente le sembianze di un Tirannosauro Rex. Cioè, Tirannosauro Rex? Terrenorex? Cioè, avete capito la grande originalità? Oh. Ok, ok, bando alle ciance e andiamo avanti. Sono nemici resistenti e pericolosi, forse uno dei divorasogni più complicati da sconfiggere. Infatti per sconfiggerlo bisogna schivare i suoi attacchi, il dino morso, il dino tocco e la dino coda. Proprio quest'ultimo ad essere fastidioso. Normalmente ci si tiene lontano dagli attacchi nemici aggirando il nemico e attaccarlo alle spalle. Ma il tiranno Rex, che anche se non reagisce molto in fretta, può sbalzarvi con un bel colpo. Colpo di coda. Numero 5 ed ecco a voi Invisibile, un altro tra gli Artless più pericolosi presenti nel primo Kingdom Hearts. Come spiega già il nome, questi nemici hanno la capacità di diventare invisibili, ma questo dopo aver lanciato una maledizione all'avversario. Sono molto forti e agili, colpiscono con magie di elemento scuro e volano in modo dannatamente veloce. Una delle loro abilità consiste nel conficcare la spada nel terreno e trasformare il corpo in un cerchio di fuoco oscuro circostante alla preda. Dopo un po' di tempo, il cerchio esplode chi viene colpito viene danneggiato gravemente per evitare il restringimento si potrà intuire quando l'aura diventerà più piccola perché le fiammelle metteranno un piccolo bagliore e bisognerà compiere un salto per evitare di essere colpiti mentre si avvicinano ah e sapete qual è la cosa bella di questi mob? è che non hanno nessun punto debole immaginate quindi di affrontare un gruppo di questi cosi in un luogo angusto e abbastanza piccolo da cui non si può scappare finché non si sconfiggono tutti. Ah, ma aspetta un attimo, esiste già una cosa del genere verso la fine del primo capitolo di Kingdom Hearts, e ho sclerato come un pazzo per superare quella fase di gioco. Vi auguro buona fortuna appena vi troverete di fronte questi Heartless. Numero 4 questo agile Heartless che si aggira fra le ombre non è altro che la forma evoluta dello Shadow. Neo Shadow è molto agile, sbuca all'improvviso, si sposta nell'aria e questo lo rende difficile da colpire. I suoi attacchi sono molto potenti e la situazione diventa drammatica, veramente drammatica ragazzi. Se se ne affrontano più di uno, soprattutto in New Game Plus sul primo Kingdom Hearts. La strategia per sconfiggerli è mantenere le distanze ed utilizzare le magie che si hanno. Numero 3. Ecco a voi uno dei nessuno più forti di Kingdom Hearts 2. Berserker. Appare anche nel 3 come mini boss di uno dei portali che troverete per i 9 mondi ma non è del tutto pericoloso in questo capitolo videoludico, al contrario del 2. I Berserker sono tanto forti in attacco quanto in difesa attaccarli frontalmente è molto rischioso ma un'ottima strategia è fare una combo, così lasceranno i Claymore che si possono prendere per usare gli attacchi reazione, oppure attaccarli con l'attacco limite di Riku. Se viene colpito i Claymore non subiranno alcun danno. Un'altra strategia e usare la combinazione di magnete, blizzard e thunder per poi finirli con attacchi limite, oppure utilizzare la fusione giudizio siccome può attaccare a distanza o l'attacco limite di Sora a trio limite. Saranno senz'altro molto forti e resistenti, ma sono lenti, deboli se attaccati alle spalle e vulnerabili alla magia, quindi se fate attenzione non dovrebbero risultarvi difficili da sconfiggere. Numero 2 Palmerone per forza devo spiegare questa posizione Eh sì, credo di doverlo fare Questi ragazzi sono peggio di un boss Si trovano nella caverna dei ricordi su Kingdom Hearts 2 Final Mix Una caverna accessibile fin dall'inizio Ma forse in quella zona i mob sono un po' troppo Come dire, sopra livellati Insomma, è una zona da evitare all'inizio del gioco Sì io ricordo di esserci entrato, effettivamente. Vi ritroverete infatti ad affrontare questi Heartless, più di uno ovviamente, che assomigliano a uno delle auto. Queste auto sfrecciano in una caverna non troppo ampia. Infatti ti caricano così tanto violentemente, causandoti danno da fuoco. Insomma, per fare un paragone, la carica di Bluciccio moltiplicata per 5. Come sconfiggerli? Bella domanda. Sicuramente bisogna livellare, schivare le loro cariche e beccare il momento breve in cui si fermano Numero 1 Ah, quanto ho odiato questi cosi la prima volta che li ho visti Anche lo stregone appartiene alla razza di nessuno e attacca con dei cubi magici Per sconfiggerlo dunque bisogna utilizzare Reflex La cosa peggiore di questo nessuno è che la maggior parte delle volte lo si incontra con altri due suoi simili E già da solo è complicato da abbattere Siccome sono immuni a quasi tutte le magie, e mannaggia la miseria Oltre a Reflex vi consiglio di utilizzare Magni Tega, in modo da impedire loro di utilizzare i cubi e radunarli in un unico punto per poi attaccarli senza pietà. Gli stregoni appaiono senza cubi, dunque una buona strategia è distruggerli prima che essi appaiano, ma la strategia migliore è usare la fusione finale per distruggerli appena compaiono, siccome è rapidissima. Inoltre bisogna ricordarsi che rimangono sempre fermi sul posto o si spostano lentamente mentre i cubi attaccano. Bene gente, qui finisce il video, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto vi invito a mettere un bel mi piace, iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti, date un'occhiata ai miei vari social, ai social di Maurox che trovate in descrizione per restare sempre aggiornati sui nostri futuri lavori, mi raccomando iscrivetevi al canale del grandissimo Maurox e noi ci rivediamo con un nuovo video, arrivederci! Ciao a tutti e grazie Palmerone per, per il tuo invito. Maurox, devo dirti che è stato un onore fare questo video con te Grazie, è davvero un piacere essere qui Io ho un canale di 10 iscritti E fare una collaborazione con un canale di 1000 iscritti è tanto Quindi eh, grazie per l'opportunità Sì, sei molto più efficiente e più capace di quell'incompetente imbranato idiota di Walger <ride> Muori!